Bentrovati a questo nuovo appuntamento video con Lo Sgabello, il format realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi torniamo nel mondo degli investimenti immobiliari e lo facciamo con Casavo e con Giorgio Tinacci, founder e CEO, credo. Esatto. Ben arrivato. <ride> grazie mille. Grazie, grazie. Grazie per l'invito. Allora, di Casavo vi ho già parlato, insomma è un instant buyer, quindi un investitore immobiliare industriale. Eh, insomma, che in due anni ha raccolto uh, circa 100 milioni di uh, finanziamento e l'ultimo step di 50 proprio poche settimane fa quindi la prima domanda che ti faccio è hai finito di contarli o, <ride> sei, o sei ancora dietro? Beh, siete in 60, tanto, sì, sì, quindi sì. un po' per uno. Un po', un eh. po ce ne dividiamo. No, no, comunque... Allora, intanto siete il fenomeno del momento. Ecco, c'è chi dice, ah, non capisco questo sensazionalismo. In realtà, soprattutto in Italia, il modello vostro è innovativo. E per una start up raccogliere tutti questi soldi, anche se buona parte sono debito, come poi, poi ci, ci racconterai, è comunque incredibile, considerando anche l'età, eh, loro sono tutti ragazzi sotto i 30 anni, quindi insomma hanno, hanno tanto da raccontare e da insegnare. Allora, qual è il progetto dietro la ricerca di capitale? Allora, innanzitutto fammi separare un attimo i due, le due fonti. No? Eh, noi abbiamo raccolto in due anni esattamente dalla nascita 100 milioni di euro, sono circa 70 a debito di milioni e circa 30 milioni in equiti. Le due fonti capitali hanno scopi, fonti e processi di raccolta completamente diversi. La parte in equity, 30 milioni che abbiamo raccolto, 20 nell'ultimo momento cosiddetto serie B nel mondo venture capital, hanno appunto logiche di finanziamento venture capital, quindi sono tendenzialmente fondi eh, istituzionali che operano all'interno del settore venture capital, quindi hanno una tesi di investimento in determinati settori e in determinati mercati rispetto a modelli di business innovativi che sempre coinvolgono una, un elemento tecnologico. Uh, questo tipo di capitale lo utilizziamo per crescere sostanzialmente, per fare investimenti in tecnologia, per fare investimenti in persone, in marketing e uh, in tutto ciò che è necessario diciamo per scalare in termini di volumi. Questa è la prima fonte di capitale. Eh, tendenzialmente, ogni startup ha il suo percorso di raccolta venture capital, non è una raccolta che fai ehm, quotidianamente, hai determinati periodi diciamo, ehm, durante le fasi di sviluppo dell'azienda in cui decidi di fare raccolta venture capital. Ogni eh, round, in base anche alla dimensione, ha un tipo di percorso diverso, eh, quindi questo dipende. Tendenzialmente, in media, una startup fa un aumento di capitale ogni 12 mesi. Eh, nel nostro caso l'abbiamo fatto anticipatamente non perché avessimo bisogno di, di capitale ma perché appunto si è presentata questa opportunità eh, abbiamo valutato questo fondo americano Greenox come partner strategico per i prossimi anni e quindi eh, abbiamo già fatto un aumento eh, preventivamente rispetto a quanto avevamo pianificato questa è la parte debito, la parte debito invece è una raccolta costante e questo invece è proprio intrinseco della natura del nostro business perché essendo molto capitali intensi quindi eh, prendendo noi un'esposizione finanziaria certo. al 100% sull'asset dobbiamo avere una fonte di capitale che ci permette di eh, diciamo, sostenere questa crescita in termini di transazioni immobiliari e questa invece è una raccolta più massiva su N canale con player di, di diverso tipo. Sono delle sorte di Scoperto di conto corrente, certo. lasciamo il termine, da cui noi attingiamo su base eh, rotativa per finanziare le transazioni. Quindi Tutte le volte che chiudiamo una transazione immobiliare poi diciamo che il capitale rientra nella nostra disponibilità. Okay. Che sembra facile ma non lo è. No, cioè eh, è abbastanza complesso esatto. la struttura. Sì. Allora, fase 2, ci sarà una fase 3? Uh, sicuramente ci sarà altra raccolta di capitale, okay. nel senso che uh, soprattutto da un punto di vista di debito è fisiologico e noi cresciamo con la raccolta di capitale di debito come cresciamo con le transazioni immobiliari eh, noi inizialmente avevamo previsto di fare 200 acquisizioni quest'anno, in realtà ne faremo 290-300 quasi eh, quindi stiamo crescendo esponenzialmente e questo diciamo, amplia quella forchetta di finanziamento necessario a questo punto di vista questo sulla parte debito, sulla parte equity, eh, sicuramente la nostra tesi di investimento è che Uh, il modello cresca a volumi molto, mo molto elevati per crescere molto velocemente e questi volumi chiaramente serve un'iniezione di capitale per far crescere tutta la struttura che ci sta dietro ok ok e, um, ti porto su un accadimento recente c'è cioè WeWork We che praticamente non si quota più i maligni dicono che dietro il prop che in realtà spesso c'è soltanto real estate per cui la domanda è quanto tech, quanta tecnologia sì. c'è dentro Casavo? Um, ma allora sul caso specifico eh, diciamo non conosco benissimo i modelli di co-working eh, è un modello molto diverso dal nostro su cui anche io condivido la posizione che eh, la proposizione di valore tecnologica sia abbastanza residuale o comunque non sia strategica per lo sviluppo dell'azienda nel nostro caso invece è fondamentale, nel senso che senza tecnologia noi, tra virgolette, andiamo tutti a casa tra poco perché noi stiamo cercando di industrializzare qualcosa che è sempre stato fatto sul mercato. C'è sempre stato l'investitore di quartiere, l'architetto, il giovane, esatto, che cioè magari fa una o due transazioni. Genere. Per fare questo mestiere su volume e su scala è necessaria la tecnologia. C'è cioè, da un lato il tema dati, che è quello un po' più appealing è quello che viene più raccontato a livello pubblico, no? quindi noi abbiamo una, una piattaforma di valutazione proprietaria, inizialmente utilizzavamo le nostre fonti data, integravamo strumenti esterni, poi abbiamo col team di data science sviluppato uno strumento nostro, eh, quindi c'è un tema di dati, quindi saper valutare il più velocemente possibile, nel modo più accurato possibile, eh, quello che è il cosiddetto fair market value, quindi il prezzo di mercato dell'immobile al momento della fase acquisitiva. Questo è un tema importante, ma l'altro tema, secondo me ancora più fondamentale, di fondamentale importanza, riguarda tutto ciò che è automazione di processo. Questo è un modello di business ultra complesso da un punto di vista di gestione operativa, nel senso che tu facendo la compravendita in proprio e non facendo intermediazione devi gestire tutta una serie di elementi eh, che non avresti da seguire se tu facessi solo intermediazione, quindi tutta la parte di sourcing, valutazione preliminare, due diligence, eh, workflow comunicativo, gestione documentale con notaio. La, il supporto alla commercializzazione dell'immobile, la ristrutturazione e la valorizzazione dell'immobile, la chiusura delle transazioni, tutti questi elementi qua è fondamentale che vengano gestiti nel tempo con meno persone possibile. No? A me piace sempre fare un'analogia che è quella col mercato eh, dei titoli azionari. No? Eh, 600 anni fa i titoli o i beni o le, commo le cosiddette commodity venivano scambiate allo stesso modo con cui avvengono le transazioni oggi sul mercato immobiliare cioè ci si ritrovava in queste borse che erano dei centri fisici si andava a contrattare il prezzo il mercante prendeva il bene lo portava, era soggetto a eh, perimento, valutazione, incertezza eccetera Dopodiché oggi cosa succede? Tu se vuoi acquistare o vendere un titolo azionario prendi un tasso sul ah, sull'app sì, sì, e lo fai. Okay. Cosa è successo? Due cose ci sono state. Una sono arrivati i dealer, cioè quei soggetti che acquistano o istituti che acquistano il bene o il titolo o la merce da un soggetto per poi rivenderlo ad un terzo, quindi fanno una camera di compensazione. E poi è arrivata la tecnologia che ha permesso di gestire la transazione che prima era fisica e manuale eh, in una frazione di secondo. Non Sto dicendo che domani le case si possono acquistare sull'app, però la tesi alla base è che avverrà lo stesso tipo di trasformazione digitale da questo punto di vista anche nel mercato immobiliare. Ok. E, Casavo, adesso al di là dei grandi numeri interessanti eh, insomma, che comunque hanno richiamato la nostra attenzione, eh, come eh, effetto indiretto ha creato anche tanti posti di lavoro, siamo 60 persone se non sbaglio nella, nella squadra. E, Com'è questa squadra delle meraviglie? Allora, eh, è la parte più difficile, probabilmente la gestione delle persone, le prime, le prime persone soprattutto che uno assume, secondo me è un business di persone, è fondamentale l'investimento sul capitale umano, quindi sicuramente se abbia raggiunto certi risultati è grazie al team e alle persone. È una squadra molto giovane, in media avremo un'età di 27 anni, eh, ci sono diciamo background più economici finanziari, che segue proprio tutta la parte puramente di business della transazione eh, poi c'è background chiaramente tecnologico ehm, da questo punto di vista e anche umanistico in parte eh, l'età man è molto bassa eh, credo che maschi, maschi, femmine maschi, maschi fe... contro femmine maschi contro femmine <ride> siamo circa un 70-80% maschi, 20-30% okay. femmine quindi c'è tanto lavoro da fare sicuramente sì, da un punto okay. di vista di donne eh, in avete, generale se... ha ricevuto anche un riconoscimento sulla qualità sì, del posto sì, di lavoro? Sì, sì, non sì non noi l'anno scorso siamo stati nominati come best place to work del 2018 okay. nella nostra categoria, quindi certo. aziende sotto 50 dipendenti okay. all'epoca, eh, soprattutto per la credibilità dell'azienda e del progetto, per la motivazione delle persone però diciamo, al di là del, della medaglietta, eh, uno degli elementi chiave è che tutti hanno sempre condiviso il progetto fin da subito, quindi tutti si sentono molto responsabili e tutti sono azionisti, tra virgolette, dell'azienda eh, questo ci ha permesso di ehm, avere un apporto, tua, un contributo alla sua persona sicuramente strategico eh, è un, siamo molto giovani, eh, nonostante ciò tutti diciamo, gli stakeholder esterni con cui collaboriamo invece sono, hanno molta esperienza e credo che questo mix sia stato abbastanza importante, nel senso che noi stiamo disegnando una nuova categoria di mercato e quindi secondo me era fondamentale che soprattutto all'inizio fossimo scevri da certe logiche tra tradizionali che hanno caratterizzato il settore immobiliare, eh, attingendo però dall'esperienza eh, di persone che invece questo mistero lo fanno da 20 o 30 anni nel mercato immobiliare secondo me questo giusto mix di internamente da molto giovani, fuori dalle logiche tradizionali del sì. settore immobiliare affiancati da professionisti, collaboratori, eh, investitori, advisor che invece hanno molta esperienza nel settore ci ha aiutato molto sicuramente. Bene, bene, sono molto contento di questo. Anche perché penso che poi il turnover sarà comunque abbastanza ridotto. Sì, più che altro perché stiamo crescendo molto velocemente, a sì. settembre abbiamo assunto 20 persone, a dicembre dovremo essere quasi 90. Uh, quindi chiaramente la nostra noi facciamo un investimento sulle persone e quindi cerchiamo così come sulle transazioni immobiliari di avere un certo ritorno. Quindi sì. il nostro obiettivo è di cercare, cercare di tenerli tutte in azienda. Il turno è stato bassissimo, tutti i tirocini vengono tendenzialmente convertiti al 90%, quindi siamo contenti di questo. Vi verrò a trovare, li trovare prima o poi. E, allora, Casavo e agenti immobiliari, ci ricordi un po' quali sono le opportunità di collaborazione con gli agenti? Eh, in quali zone? E rispetto a quale tipologia prevalente allora noi eh, una delle scelte nostre che non è sempre stato non è sempre stata ecco, ricalcata da altri modelli a livello internazionale che fanno questo mestiere di sì. stand buying è stato quello di collaborare con, con le agenzie inclusive. immobiliari inclusive eh, su due fronti canale acquisitivo quindi l'agenzia immobiliare è un canale acquisitivo al pari di quello da clienti privati o anche istituzionale oggi abbiamo okay. no? il cliente acquisitivo ed è partner esclusivo per la parte di commercializzazione quindi se da un lato nel, sul canale acquisitivo l'agenzia immobiliare può offrire un servizio nuovo al proprio cliente perché se il cliente esprime l'esigenza di voler liquidare velocemente l'immobile l'agenzia sa sempre avrà un acquirente industriale pronto a fare un'offerta che è casabo dall'altro sulla parte di commercializzazione noi non abbiamo una struttura commerciale interna e non l'avremo ehm, ci affidiamo sempre alle agenzie nostre partner, quindi sia che abbiamo acquistato da altro canale o, a maggior ragione, se abbiamo acquistato dall'agenzia, dall tendenzialmente la stessa agenzia che ha il mandato in tutte e due le fasi, eh, oppure che prende solo il mandato per la commercializzazione qualora invece abbiamo acquistato okay. non, non da agenzia. Inizialmente eravamo andati su un modello eh, di collaborazione con tutte le agenzie sul mercato, il punto è che poi ci siamo resi conto che era necessario una sorta di filtro eh, e quindi ora ci stiamo spostando su un modello diciamo a due, due livelli quindi le cosiddette quelle di serie A eh quelle certo. di serie B non, dal nostro punto di vista nel senso quelle che pensiamo abbiano più fit rispetto sì, al certo. nostro modello di business quindi stiamo facendo un test su Milano a questo punto di vista cercando anche di offrire dei benefici aggiuntivi non puramente commissionali all'agenzia ad esempio abbiamo rilasciato un prodotto tecnologico e stiamo testando con un po' di agenzie su Milano. C'è l'idea di impostare la collaborazione anche sulla condivisione dei dati okay. in modo mutevole. Quindi diciamo, l'idea è di robustire con un panel la collaborazione non puramente su logica commerciale, comunque di mantenere una collaborazione solida su logica commerciale con le altre agenzie. Ci ricordi un po' la geografia di Casavo? Allora, noi lo È un modello di business metropolitano, okay. quindi eh, operiamo solo nelle città eh, e questo è quello che già avviene anche in US dove il okay. modello è molto sviluppato per una serie di ragioni. Siamo attivi a Milano, Roma, Firenze, e Torino, stiamo aprendo in altre città in Italia, eh, una sarà a Bologna a brevissimo che è un po' una replica di um, Firenze che sta andando molto bene perché come logiche, almeno su carta è molto simile quando sì. andranno provate però questa è un po' la nostra idea e poi testeremo anche un'altra città che è Verona. Eh, Verona diciamo, è diverso come modello di mercato metropolitano rispetto a quelli che abbiamo già visto perché è un po' più piccolo. L'idea è quella di testare se abbiamo un fit rispetto al mercato di Verona per poi anche eh, fare roll out in altri mercati molto simili a Verona. No? Perché a quel punto poi si apre un'opportunità soprattutto nel nord-est eh, che a livello di volume di compravendita è importante. Okay. Questo è un punto di vista italiano, poi stiamo anche valutando l'espansione fuori dall'Italia, ah, sempre con okay. un focus sul sud Europa. Okay. Diciamo, L'Italia oggi però resta... Diciamo, sarà più facilmente Spagna e Portogallo che Germania? Sì, sicuramente, okay. sicuramente. Io so che tra i vostri sostenitori della Prima Ora c'è il dottor Marco Pescarmona, che è fondatore di Mutui Online. Eh, Casavo, offrirà mutui per accelerare la vendita degli immobili così come avviene già negli Stati Uniti da parte di altri eh, high buyer? Allora, diciamo che sicuramente l'esperienza americana la, la guardiamo, quella di Open Door nello specifico. Ehm, allora, Abbiamo tante opportunità, senza avere il controllo di una compravendita immobiliare secondo me è, offre tantissime opportunità che sia l'intermediazione o fare da origination di mutui, di prodotti assicurativi, offrire prodotti anche di ristrutturazione diverso che oggi non facciamo, arredi, ci sono n opportunità che chiaramente dobbiamo un po' prioritizzare perché dobbiamo essere molto focalizzati. Il principio guida nostro è quello sempre di offrire la migliore esperienza al cliente, quindi se vediamo che da un punto di vista di cliente c'è un tema sui mutui, cerchiamo di risolverlo e questo sicuramente lo vediamo, c'è un problema. Il problema principale che stiamo vedendo è da un punto di vista di tempistiche, cioè ad oggi non esistono società innovative da un punto di vista di uh, mutui residenziali che offrono un percorso di approvazione più snello, basato su logiche di credit management diverse, eccetera, più accessibile anche ai miei prodotti. Quindi, eh, riconosciamo che c'è un problema, oggi siamo molto focalizzati, sicuramente l'idea è quella non, non abbiamo molto trasparentemente l'idea di dire ok ci mettiamo a offrire un in proprio facciamo intermediazione, non lo sappiamo, cioè che sia con un agreement con degli istituti finanziari che sia eh, in modo proprio sicuramente è qualcosa che nel futuro dovremo affrontare perché riconosciamo che è un pain point lato acquirente sicuramente. Possiamo dire che eh, se arrivasse un interlocutore, che come negli Stati Uniti è in grado di dare un mutuo in 21 giorni, potrebbe essere molto interessante per voi? Sicuramente potrebbe essere molto interessante, potrebbe essere molto interessante il lato acquirente eh, perché avrebbe accesso a un prodotto finanziario molto più velocemente con tutte le implicazioni del lato consumatore del caso e potrebbe essere interessante chiaramente lato nostro perché uh, la nostra esposizione rispetto uh, all'immobile si ridurrebbe in modo drastico. Noi oggi siamo molto veloci ad accettare le offerte vincolanti da parte degli acquirenti, mediamente ci mettiamo 60-70 giorni in base al tipo di immobile e alla zona della okay. città. Uh, in media abbiamo un, un periodo di magazzino cash to cash di 4 mesi più o meno in base al tipo di operazione sì. immobiliare e questa differenza che è praticamente il doppio uh, è legata a, a due temi mutuo approvazione del mutuo e traslochi e cioè, ulteriori ristrutturazioni o altro sì. bene allora come si fa a entrare in contatto con casavo è il tuo momento allora eh, lato consumatore eh, www.casavo.it si inseriscono i dati del proprio immobile eh, si ottiene una prima valutazione di massima in base ai dati inseriti che poi chiaramente viene affinata successivamente si viene ricontattati per poi proseguire quindi viene fatto un primo sopralluogo all'immobile poi se uno vuole l'offerta viene confermata e si va avanti lato agenzia immobiliare abbiamo una pagina dedicata sul nostro sito per tutti i nostri partner eh, quindi sostanzialmente ci si può, si può segnalare o un immobile specifico oppure si può fare una richiesta di contatto tramite chat tramite email tramite numero telefonico eh, per diventare partner di casa benissimo grazie Giorgio grazie. per la tua disponibilità e ti prenoto già per il prossimo grazie. round di finanziamento eh? okay. <ride> prima, prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto un prodotto un servizio innovativo per mobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello